Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix E Marco007 Eh buongiorno È stato il news per Luigi Bene, questa è la seconda parte Faremo il prossimo mondo Wow Cioè il deserto delle torte Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti E non rispondete al sondaggio perché non ce n'è uno A meno che non è uno nuovo ma non si sa Potrebbe, se vuole, se potrebbe risponde, essere Se volete rispondere rispondete così capiremo cosa fare dopo Yoshi Forse No Non dovrei farne un altro perché hanno votato sul gioco comunque. Sì, vabbè, tanto eh, rimetto l'altro, levo questo e io Sì, sì. <ride> Bene, perché torni indietro? Ho sbagliato. Bene, iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. Trambusto sfunzoso. Ok. Non c'erano già gli sfunzi dall'inizio, no. quindi è cambiato pure questo. Sì, i livelli eh, sono molto più diversi di quanto pensassi. Tu non c'hai davvero mai giocato a questo no, gioco? No, non mi pare io di aver giocato Io ho giocato un po' dopo aver finito Io mi sembra, io mi sembra che ho U giocato solo al primo livello Primo livello Io ci ho mondo. giocato un po' dopo aver, uh, dopo aver finito No! New Super Mario Bros. Udellazzi da solo Aspetta Perfetto Noi potevamo mangiare gli spunzi? No, sì Ok, qui okay. c'è una moneta stella, bene Ah, già la seconda, dove stava la prima? Non so L'ho presa, stava sotto ah, uno Ah, sì, spunzo. sì, è vero, stava sopra uno spunzi Oddio, corre. Corri, e corri, e corri, e corri, No, no. Io pensavo fosse... Ah, non sono riuscito a prenderlo. Io pensavo fosse una versione facile del gioco questa. Invece... versione non... facile? Ti sei sbagliato alla grande, allora. Punto. Ok, vai, qua. Lì c'è un Luigi nascosto. Sì, a me sono importa. dei Luigi nascosti. Sono soltanto dei Luigi, però in, in 8 bit. Non è Guardami. 8 bit. Sono tutti in 8 bit. Ma sono tutti in 8 bit. No, volevo la vita. Vabbè, comunque, ho già il doppio delle vite di Marco. Ah, non abbiamo detto perché questo gioco esiste. Ah, si, sì, è per l'anniversario di Luigi. L'anno di Luigi. L'anno di Luigi. Che mi il, sa che è il, il. 2013 Era tipo il decimo anniversario? Non lo so, il decimo anniversario di cosa. Di Luigi. Della creazione di Luigi. Non credo proprio. A me, a me sembra una cosa plausibile. Beh, il decimo anniversario vuol dire che Mario Bros. è uscito nel 2003. <ride> che gira la testa <ride> è il ventesimo anniversario? 1993 okay, non credo proprio indietro. Ok guai, un tipaccio mi ha rubato alcune cose a cui tengo Ed è così veloce che... Eh, vabbè sì eh, Devi aiutarmi Ed è così veloce che è facilissimo da usare Era così veloce che non prende danno con i nemici Pretende schiva ogni volta che ci passa sopra ed ecco un per... po' lui è tipo in un piano diverso del gioco. Sì, ero quasi affezionato potrei non rivederlo mai più. Ah, il ruboniglio. Il ruboniglio. Sì, è andato, <ride> andato la fare Ah, qua Ah, quasi <ride> mi identificavo, questi tubi sono il miglior mezzo di trasporto. Oh. Quando sei vicente non puoi fare da un mondo al mondo a 8. Tipo. Bene, per ora però... No, no, no, cosa... Aspetta, prendiamo sta casa casa. Ah, ok. Ho sbagliato... Ah, Ho sbagliato in direzione. Direzione? Ah, ok. Allora, Dai eh, ti ricorda... qualcosa di utile. Uh, tu ricordati la vita, io mi ricordo la cosa. Bowser. <ride> ricordati la vita e basta. No, tu ricordati Bowser. <ride> ricordati la vita. A te non, non importa cosa mi ricordo io. È la prima. La prima è l'ultima. Perché? Ora non abbiamo più niente. Non è vero, prendiamo solo la vita. Vedi? Ok, prendiamo rub onillio rub, rub Che vuol dire rapino pure rubare, non lo so in, in, in inglese, vuol dire qualcosa del genere, vero? No, per nulla. che vuol dire rab? Rub! Rub vuol dire tipo massaggiare. Allora, Scritto R V Ah no, era tutta un'altra cosa. Che stupido mano Oh guarda, Yoshi. Uh, uno, uno prende il ruboniglio e l'altro si tiene lo yoshi. a <ride> no, quanto pare vale, tutti e due. Tutti e due faremo entrambe le cose. No, voglio una ghianda, però aspetta. Sì, perfetto, è <ride> la perfezione. Ho preso la ghianda e poi tu il secondo dopo hai preso il ruboniglio. Hai recuperato eh, il il malto auto, il, il Eccoti, l'ho tolto. Grazie. Eccoti, l'oggetto più OP del gioco. Come sta scritto sul coso? P. che coso? Power. Power ghianda Che poi davvero mi sa che è la pista per Power Power Acorn Sembra onesto Ah anche vedete se, anche, anche il piccolo menu lì è... Anche se veramente dovrebbe chiamarsi Power A Ancorn, Acorn A non Acorn non Encorn Sì, lo so Acorn la, la ghianda normale Perché tipo la, la campanella di New Super Mario eh, sì, certo di Super Mario 3 di World. Super che... Bell si sì, va bene eh. Non c'entra nulla però Si pot Potrebbe chiamarsi Super Acorn E eh, basta Vabbè prossimo livello dai power super acorn <ride> ah già qui c'è l'altro tipo di Yoshi credo ah vabbè non lo so non <ride> mi perché, per perché è caduto un, un tizio là un twerp un, qu un tuon qualcosa oh no a me dire che sono qui nel livello oh ok oh you don't say comunque si sì, mi sa che eh? in questo livello davvero non c'è non ci sono quei cosi che attenzione. Ok attenzione No no perché oddio Se Meno si male si. che avevo lo Yoshi tanto nemmeno mi serve Ma ora muore Oh no E adesso come faremo? E lo Yoshi Oh no. Morire così. No, no, no, no, no, no No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Ma Che te ne frega nemmeno ci serve Smetti di fare un dramma. Che cosa che ci ha salvato Smetti. negli ultimi livelli? Smetti di fare un dramma. <ride> negli ultimi livelli perché in quei livelli serviva. Allora non serve più, basta. Non fare un dramma su ogni cosa. Oddio, è vero che vuole un casino con questo. Ah, dobbiamo andare qua dietro un attimo perché c'è... Sì, c'è La il cosa. cosa. Fatto. oh uh, mio. Strano. Mio. Strambic si dice. S Grazie mille. Strambic things. Potevi non lanciarlo, quel per... coso. Aiuto! Ah. Oh, calma! Ti ho salvato la vita! Non mi hai salvato niente, mi è, mi è solo dato fastidio! Ecco qua! Problema risolto! Abbiamo! <ride> ok, è corri, veloce, corri, veloce. corri! Lo prendo io! Va bene! Ah, è vero! Questo è un punto di.. <ride> per forza, non hai visto che era più alto. Vai, no. vai. Non avevo notato Ah <ride> ah, mio. <ride> invece Perché no. l'hai fatto? Tieni Vieni Non perdiamo tempo così Aspetta che là sopra eh, si va sicuramente sopra. Ok uh. ah, Wow yes. che cretinata Oppure si va e basta oh, oh qui qui qui Qua si va per forza No Ma anche no Ci sei di sopra? Sì e ho, ho solo preso le monete, non okay, è successo nient'altro. Dai, 30, 30 secondi ci mancano. Non siamo neanche usciti al livello. Beh, ci serve la moneta stella ancora. Non possiamo uscire Eccolo. perfetto. E ora evitiamo il ciccione lì. Il cappello di Luigi si è glitchato nel tubo. E poi c'ha pure quel coso, c'ha pure le guance obese. Si, eh, sì. eh, eh. Vai, anche, ti anche se è veramente fatto di pietra Aspetta, a non andare, ti salvo. Vieni, vabbè, tanto non puoi portare. Vacuum. Lo so Vakuum Comunque quando giocheremo a Minecraft devo chiamare il cucchiaio eh, <ride> La pala la devo chiamare cucchiaio Ok Lo so che non ha contesto però lo devo fare Mi è venuto Quello era quello che ti volevo dire quando Il Tod ha detto <ride> Ah ha detto pala e cucchiaio E per tutto quel tempo sì. che, <ride> Lo stavo, lo stavo pensando stavo, stavo pensando a quando dirlo Aspetta, ma Elos è lo No, è un altro livello, giusto? Se sì. no, cioè, sì è un altro livello. Diciamo che è la stessa entrata del Appunto. livello di prima. Oh no, e ora come farà il grande eroe? Luigi, <ride> l'ha fatto il bamboccione, Todd. Il bamboccione, Todd. <ride> Callumau. Vai, prendi quel fungo ciccione. Todd. lo mau. oh, perché non che va? vuol dire che mau? Non vuol dire nulla, ho detto. Mio. I hai sostituto. Yeet. Beh almeno. Almeno quello ci dà la vita Sei rimasto fermo due minuti eh, a pensare sulla tua vita e eh, tutti gli errori quando hai perso lo Yoshi. Wow! Come What? Non lo so, però uccidiamo quel tizio. Sì quella pianta sicuramente nasconde un tubo entrabile. Oh well, looks wow, like no. Quella sì però, sicuramente. Oddio! Oddio! Ok, quello sì Quello sì, è verde Devo entrarci Vai C'è un Luigi nascosto pure Sì, ce lo, ce lo sta dicendo di entrare Praticamente con quel, quel pugno in alto Yeah Uh No Vai, vai, vai ora. Boost Boost Tanto ci arriviamo semplicemente così Semplicemente dovevamo stare più attenti Perfetto Avrei pure potuto fare uno spin mm. dei, Ho quasi quattro volte Ho quasi quattro volte le vite di Marco hm, Vediamo quanto meglio può diventare sta situazione Per me per lui no! Per <ride> cioè, cioè, me non può andare meglio! Per te non può andare peggio! Nemmeno! Yes! Ok, andiamo avanti! L'abbiamo preso il ruboniglio, sì. Eh, sì. L'abbiamo preso il ruboniglio, così a caso! <ride> Tra I tre livelli dopo! <ride> Se l'avremmo già perso! Proviamo dei vermicelli! Speedy, speedy, speedy! Oh my goodness, what? Ok Grazie Non grazie Wow ora lo dobbiamo rifare oh, Wow ora non lo possiamo rifare <ride> Guarda qua come fanno gli esperti Wow Però è una cosa da esperto Gli esperti fanno così infatti No perché uccidere. Vabbè è in un sacco di tempo adesso <ride> L'ho fatto un po' troppo vabbè Ya yeah. yeah. yeah. Aspettami oh, oh. Vieni Prendi pure quel coso Pergli il fiore Too bad oh, oh Ok qua si va per forza Aspetta Dove? Oh, in uno di questi buchi qua si deve andare per forza No perché? Per forza Non so perché c'è questo presentimento l'ho aperto Voglio andare a vedere qua No ok Non si può andare Non c'è neanche, neanche un'uscita segreta qui Oh no oh no ok <ride> Che brutto, ci pensi? Una cosa del genere in realtà sarebbe orribile. Cioè venire incastrati dentro un muro. Che si muove da solo pure. Un muro meccanico. Ok, ora è troppo ora... lento, vado io. Uh, Luigi segreto. Wow, Luigi, segretissimo. Perfetto, corri, corri, corri. Grazie. <ride> <ride> Prendilo tu. Vai, entra. Ok, non c'è no, nulla, andiamo. Abbiamo 15 secondi ok non più <ride> comunque ora sappiamo tutte le uscite segrete ovviamente tipo quella del mondo 5 non la salteremo questa volta ah, vero? Sì. <ride> Prendi, ricorderò questa clip se la saltiamo no non penso ce la scorderemo stavolta no I don't think we will alla fine il mondo 5 è l'unico con uh, uscite segrete non necessarie no anche il mondo 6 cioè, eh sì, sì, mondo sì 5 il mondo 6. Sono unici, che... le uniche che abbiamo saltato, infatti, quelle que sono Quella è un po' necessaria per, per farlo, ma è anche possibile farlo senza in un altro modo Per entrare nel rete del castello Intendo, intendo uscite segrete intendo. che non portano sì. a livelli segreti Mondo sì. 5 e il mondo 6 sono le uniche che le hanno Quindi sarà facile ricordarsi che è lì Perfetto, metà mondo finito e stavolta non abbiamo tagliato nulla e siamo a 12 minuti quindi si sì, ce la facciamo beh anche il mondo 7 ce l'ha C'ha cioè quella shortcut per beh, il sì, mondo 7 ma cioè quella, è il il quella è in una casa quella è in una casa quella è nel palese oh no Kamek che cosa farà mai al castello beh uh, questa è l'ultima trasformazione nebbia poi viola no è la penultima vedi? <coughs> L'ultima è un'altra. Ah, sì, è vero. Poi diventa un vortice ancora peggiore. Lo sappiamo già. Smetti eh. che non hanno visto il let's play di Mario Deluxe. Stiamo anche saltando un sacco di dialoghi. Facendo finta che l'hanno visto, ma non, non, è, non è sicuro. Ah. Quindi. Dobbiamo affrontarli per forza. Io li voglio affrontare. C'erano gli oggetti, io li voglio gli oggetti, punto. Smetti a dire che, sono, che lo, lo dobbiamo fare per forza. Non è vero. Vabbè, io lo voglio fare. Vedi, funghielica. Che fai? Te ne privi? Ma che fai? Te Ne privi? comunque questo sta a, simboli, a simboleggiare il grosso ungari ok <ride> come se loro potessero vedere infatti lo sono no, questo lo faccio scannerizzare e lo no. metto nel video <ride> <ride> perfetto um, vai a destra muoviti muoviti muoviti muoviti oh my goodness cheppi oddio cheppi no, marco Capi. che fai Smetti di prendere Bowser Cioè guarda No non mi tizio Non è prendere Bowser ne ho presi, ne ho presi due. due insieme <ride> E' una vita E poi dici a me <ride> E tu ne hai preso un'altra ora Quindi siamo alla pari Perfetto Zero vite <ride> e Yay. 55 Bowser Dove sono? Io <ride> sono, sono Ora volato. hai tre volte le mie vite Stavolta no Ah, si, sì, si, sì, è vero. No, pensavo ne avesse ancora 6. <ride> per qualche motivo. Perfetto, combattiamo quell'ultimo Goomba adesso. E poi no. prendiamo la ghianda e poi procediamo. Perfetto. Se non ci dà la ghianda e la. la, la non fa niente. Ci dà un fungo, è buono lo stesso. Ok, qua è facilissimo. Anzi, me yeah. meglio se ci dà un fungo perché ne abbiamo 0 Sono morto in qualche modo in, in queste battaglie qui. Help, Luigi! Invece no. Stavolta il fungo Erika ce l'ha dato subito, forse è una feature di questo gioco. Probabilmente <ride> essendo più difficile ti danno i funghi Erika al posto dei funghi normali o delle stelle. Ha <ride> indicato la, la corona <ride> Checkmate merita la ghianda. Quindi scacco matto, ce la siamo presi Cazzo, scacco matto, perché cosa abbiamo fatto? Con perché la ho piazza? previsto dove sarebbe andata e quindi l'ho intercettata ah, okay. ok, fungo, altra casa Todd. Stiamo perdendo un casino di tempo con queste In realtà, cose in realtà sono... abbiamo, siamo da tre minuti senza fare niente. Allora, uh, la, la cosa migliore è la, la, la, la luna, la luna. La luna. Ricordati, uh, tu ricorda il per due Io ricordo io io il mi per ricordo... due e i Todd, tu ricordati la luna che era la Va cosa bene. più importante Mas so che ti ricordi dove il Todd? Beh l'importante è il per 2 veramente eh, questo che questo, un... questo già l'ho trovato, quindi la prendo okay, io. Ok, io. io ho preso il per 2. Yeah! Superintendent! Perfetto, sei vite così. In uno schiocco di dita. 30 secondi proprio. Mamma mia, che speed benessere! Speedrun! Sei vite, speedrun! <ride> no, non fai ridere! Un secondo! Ritirati! Ok, uh, prossimo livello, questo qui, ricordiamoci che c'è l'uscita segreta, adesso però. E invece le no, pietre no. le pietre triguardano. Le pietre tri tri E, e si sì che c'è la, la cosa No intendo. Qui. Lasciami. Intendo. Non è... è la stessa, intendo. Grazie. Um, eh sì, vabbè, ovviamente non è la stessa. Stavo, stavo dicendo. Stavo dicendo però so dove stavolta. Invece no, non lo so, <ride> perché è diverso il livello. Uh, ok. Oh uh, sì, è vero, um, Oh no, what you're gonna do? Questo me lo ricordavo perché ci ho giocato fino al mondo 2, credo. Non me Perfetto. lo ricordo fino a quanto ci ho giocato Perché ho giocato pure a questo gioco sulla Wii U Perché io avevo New Super Mario Bros Sì, U, sì, ok, non importa eh, Più New Super Mario Bros Che okay, lui ci serve un mini fungo, ma non c è, è il vero New, New Luigi serve. Bros Deluxe cioè. yeah. Ok, l'ho preso meno male oh, Ok, come ho fatto io Un attimo <ride> Dove sono? Ok uh, Damage boost, non penso ne valga la pena. Lo faccio io, con la bolla Ok, non lo fare. Sei inutile, ok. <ride> non fu non ha funzionato nessuna delle volte. Vedi, quello è un tubo d'uscita E io stavo per spawnare su un, un coso segreto. Oddio. Ok. No, no, no. Perché? Cosa diavolo è successo? Ah, forse Oddio. quello è rialzato. Ecco, infatti. E uh. cosa dovrebbe servire? Uh, ecco. Mm. Perfetto. Aspetta, che qui... <ride> per prendere le robe Certo Io valuto sempre i power up Prima delle uscite segrete 20 monete Se facciano lo spin Impazziscono Nonostante siamo sempre all'inno Ok non sei lì a nulla Uh E ora? Ah ok Pensavo non si riaprissero più Vieni ti aiuto io Vabbè, io ti ho detto ti aiuto io, tu non vuoi Io non voglio, ti aiuto io Perché hai ancora 10 vite? La smetti di rimanere a 10 vite Devi diminuire Così io posso avere tipo 99 vite di... Tu devi avere uh, 9 vite E io 99. Così Ma ho 99 Ma abbiamo 18. tagliato prima? No No E se abbiamo tagliato abbiamo ripreso dove abbiamo rialzato il coso Appunto. Dove abbiamo abbassato il coso più Bene, ora rifacciamo per l'uscita segreta Che non ho la minima idea di dove possa essere uh, Io Non prendi eh. quel fungo Ok ragazzi abbiamo trovato che qui sono mattoni. Infatti se facciamo il ground pound andiamo in un tubo. Ovviamente se non siete piccoli come il signore qua, è qua accanto a me. L'Mau. Dessero a sinistra. Bene, eh, oh mio dio. Oddio. Ok calma. tanto è solo l'uscita segreta. Quindi basta non missare nessun salto e siamo a posto. Strano perché io avevo visto un'altra cosa segreta. Cioè... Non so se avete notato voi, no. ma lì alla sono prima run sono, sono caduto e la eh, la bolla ho scoperto una cosa che vedete, N no. non so come arrivare Probabilmente, Probabilmente era solo una parete era, No, secondo me era quella... Sai quella cosa lì che sblocchi con il eh, fungo piccolo? No. Il minifungo. Quel piccolo tubo che si vedeva all'inizio. Probabilmente quelle con il minifungo sono solo shortcut nel livello. Eh, appunto. Ma non ti danno nessun niente. Ok, facciamo sto livello e poi facciamo gli ultimi due livelli. O oh, tre livelli, non mi ricordo. Deserto delle torte e pianta piranha che sputa. Fuoco. Livello di ghiaccio in un deserto. Oh, Ho già visto questa. Ma le piante piranha giganti mi, mi danno fastidio. Non lo so, sono troppo grasse. No, ma sopra i tubi poi ti fanno pensare, oh no, devo usare i fiori no, di ghiaccio. No, no, no, perché, perché l'hai preso. Vendetta Vieni qua Vendetta Vendetta Ti ucciderò e Si entra per forza in un tubo di questi No Aspetta Sì vabbè mi ha preso proprio all'ultimo Cioè appena sono arrivato io mi ha preso Ok non dobbiamo voglio... aspettare qui Non devi aspettare nulla Sì dobbiamo aspettare Perché dovrei aspettare qualcosa No veloce perché sei entrato? Si ho può sbagliato, sapere. stavo salendo Vabbè, prendiamo l'uscita e poi riprendiamo quella moneta Stupido Dovevi solo stare fermo e lui che fa? Salto e me. su No, non salto Sono salito con la, con la scala E poi ho premuto su, ovviamente, perché la scala... Salviamo Ci vedeva la moneta stella di prima Ok siamo tornati alla moneta stella Marco togliti grazie eh, Non ci voleva nulla Ma lui invece doveva entrare nel, nel tubo Per forza Un errore è errori, stato No niente, detto, errori. È errori, tu è niente errori Niente errori Aspetta come si fa No non si fa Non lo so Com'è che ho fatto l'altra volta Ci cioè sarà un blocco nel... segreto No, qualche, ah, sei salto su di me, ecco come No, l'ho fatto con uno sp spin e basta Era con la ghianda Maybe Con la ghianda, le spin sono più alti Ok, okay Andiamo al livello Che era nel bivio L'altro livello del bivio <ride> Quella casa è stata per ora, la ignoriamo La ignoriamo La ignoriamo Shtu. Ignoriamo Zitta sono massi ah okay. sono questi sono gli, gli spunzi che no! verso di te uccido uccido ok ehi tu spollami perfetto andiamo yeah. ma come oh mio dio che bel salto lunghissimo che ho fatto <ride> Ok, qui e poi qui. Fa niente che prendo danno. Ok. Uh, Koopa, muori. Aspetta che qua ci sia sicuramente qualcosa. Per forza. Niente. Nei, nei, nei, sopra i tre blocchi ci sta sempre qualcosa. Poi vabbè, oh, le eccezioni okay. sono rare. <ride> C'è sempre qualcosa mentre ce ne andiamo. <ride> ok, aiutami a salire. Non mi aiutare a salire. Aspetta Ehi, che qua sarà l'uscita. L'uscita? Sì, la fine del livello. Sai? si sì, è ora come faccio uh, dobbiamo salire su quegli uh, spunzi perché ti sei suicidato non l'ho fatto sono scivolato lo sai no, che sì. c'è la lo so c'è la, la, la lo scivolo volevo prendere penso. un po di rincorsa ma apparentemente non si può fare bene siamo e... tornati qui adesso Marco morirà <ride> invece no Vedi se stavi, se facevi una... Sì, lo so ma è un pochino difficile Perché l'hitbox è piccola ah, Perché dobbiamo avere per forza Sti rumori sottofondo Che oh. Le orecchie sanguinano Vabbè uh, facciamo il penultimo livello Poi il castello Cerchiamo uh, di farlo in meno di un minuto aspetta. Perché così durano i tagli Si sì, direi facciamo questo Poi al massimo andiamo alla casa Todd Se è qualcosa ma nemmeno lo ritengo necessario. Ah, non hai più tre volte la mia vita. <ride> Madonna. Meno male che non c'era... Non ti danno quasi mai più i power-up, ormai. Sono solo una perdita di tempo, ormai. No. Id tempo. Eh! <ride> hey. Ok, aspetta. Posso anche evitare di fare il... Le... Lo spin A mezzare Marco che Smettila puoi? di saltarmi sopra Oh madonna Non c'è nessun altro modo Non c'è Invece c'è l'altro modo L'altro modo è non saltarmi sopra E qui c'è un Luigi nascosto Che impossibile Beh comunque stiamo perdendo una moneta sicuramente Già qui è, Ah detto ecco che entrare Perché io non riuscivo ad entrare Aspetta qui. ho bisogno di quella chi tu Vai la you Perché non si vede nulla? Cosa? Che è successo alla nuvola? Che non c'è nulla fai, fai andare a me Probabilmente non ti, ti prende a te nel coso sì, Siamo già alla fine del livello qua È un altro po' Un altro po', Oppure un altro po'. Ok eh, Dobbiamo oddio. tornare Niente abbiamo, abbiamo fallito Andiamo avanti Andiamo avanti, non abbiamo tempo per cercare adesso. Probabilmente si prende con il Lakitu. Lakitu. Però vabbè. Lakitu. Lakitu. Lakitu, metti l'accento sulla I. Lakitu. No, metti l'accento sulla A. La Lakitu. Lakitu. Visto che l'accento è sulla U, Lakitu. Tu non basta. hai mai detto la chi tu, hai basta. detto la chi tu oppure la chi. Ok, prendiamo questa casa Todd uh, un secondo. Uh, un'altra ghianda, Ok, direi no. che la prendiamo. No, tanto... Basta sprecare la Tagliamo, un po tagliamo. Po'. tagliamo. Bene ragazzi, no. abbiamo trovato la... la seconda moneta stella. È in questo qui. blocco qui. Oye! Oh, yeah. E dentro il blocco sta la moneta. Oh, yeah. no. Bravo! No! Ma sai che hai quasi il doppio dei sì, miei Sì, lo vite. so che ho quasi il doppio delle tue vite. Anzi no, in realtà ce l'ho il doppio, e anche di più. Perché tu ne hai 18, aspettami Perfetto Eh Gnie. Un attimo Cosa? Sì, sì, sì, hai uno di... Eh, uno di più Eh ho detto quasi il doppio Boh, vabbè, finiamo il livello Ci vediamo alla fine, ragazzi Ci vediamo alla fine Ok, abbiamo preso la seconda montagna Star, abbiamo finito il livello Ora andiamo all'ultimo livello Forza Forza Forza Alla fine anche forse, sto forse. video Alla fine anche sto video sta durando più di mezz'ora <ride> di registrazione Siamo a 40 minuti Però ovviamente il video durerà poco E poi uh, Bravo Marco Stiamo per imbollare <ride> Che idiota Ah lol Però... Perché va tutto da sotto la lava? Dai non è giusto Lol ah, Vabbè io stiamo attenti che sicuramente qui, sei qui sei ci sarà qualcosa Ecco Ecco. Ah, e mo facciamo? Ah si sì, ecco Ah possiamo prenderlo da sotto sì. se, ci, se ci mettiamo uno Che mantiene l'altro <ride> Hai metà della mia vita Forse Sesto No mi sa che io ora ne ho 17 Uh, Oddio Yes. Vabbè, tanto non abbiamo preso tanto nemmeno ci sono i checkpoint in sto gioco, quindi non, non ce ne frega nemmeno. Appunto. Prendiamolo e, e, e prendiamolo il coso. Io eh, ho 18, allora tu hai il doppio delle mie vite. Sì, va bene, abbiamo capito, basta. Ora corri, ok? 3, 2, 1, round, round. Io ti prendo il blocco, va bene? Tu uh, puoi prendi il paura. Dentro dai. No, eh, vabbè. Oh mio Dio, ok, non devo saltarmi No, ho fatto il Grand Pound per, per, per finta, <ride> per finta, non l'ho fatto veramente, Eh? se l'è creata quella piattaforma, <ride> sì, non è no, Si, l'ha messa per, per sé, e l'ho, Luigi ti tolte more, <ride> Luigi lui si è avvicinato e poi si è avvicinato No, Luigi ha fatto tutto il lavoro, e a che si è avvicinato, sì, ti certo. aspetto, ha fatto il lavoro di inseguirlo e poi è morto Sì, e tu sei morto molto prima, quindi e eh, anzi tu quando ti ho svolato mi hai bloccato quindi di conseguenza sono morto allora, togliamo questo facciamo il gioco dello scaricabarile eh. ah abbiamo avuto un Basta, mini fungo a camera in... ah è vero perché non prendiamo le stelle per i rubonilli che stelle? le stelle le stelle super stelle non ho capito niente di solito prendiamo le super stelle per i rubonilli per eh... Per prenderli no, Non sì. importa No ok meno male Non so come si faccia a prendere quello lì se sei lento Cioè è difficilissimo es Devi essere veloce So okay. eh no niente Non serve il fungo Ora bolla Imbollati Perché okay, mi devi imbollare? Perché è il fluigi Se vai. mi fossi Se Puoi mi fossi imbollato quello. io sarei morto Perfetto ora resta lì dentro però Oh oh, oh. Vai vai Bravo, grandissimo. Ora io perché sette devi volte. Fare così Ora io ho sette volte il, il divisore di, di tre delle mie vite <ride> Taglio no. Perfetto Oddio, ok Comunque abbiamo già ripreso Wow, wow ok Sì, abbiamo ripreso Eccoci Abbiamo preso il fungo Elica perché è OP. Attento. Mollati. Ok oh, oh, Ok potevi evitare vabbè vabbè ho provato Quindi non c'è nulla run a Rana Rana luigi, run a luigi, luigi. ah, yeah. perfetto. Luigi, co scusa come facevamo senza cosa? Eh, saltando ah, abbiamo è il salto, abbiamo è il salto potenziale. livello, cioè abbiamo preso il fungo Elica ma poi eh, cioè il fungo Elica era l'unica so soluzione per i problemi si può fare a meno di che stai parlando? scusate non il taglio, taglio. Io sono no, un infarto, mi era venuto. Sì, sì, ci mancano porta. due monete. Quindi prendiamole. Io stupido. Da morto. Comunque io col fungo elica posso anche evitare il suo marchio enorme. Di regola. Sì, infatti. <ride> Bong. Yaaaah. <ride> <ride> Perfetto. Olviti. Olle. Hello? abbiamo un, un intero piano per cazzo boss battle Sì, il piano è questo tu non fai nulla io e non schivi. faccio nulla e schivo mortone io invece bypasso l'unica meccanica di sto boss <ride> bene quindi abbiamo sconfitto mortone nella prossima parte di new super luigi u andremo a fare il prossimo mondo cioè acque frizzanti Magari si sbriga la cutscene Ricordatevi di iscrivervi Con una grammatica così Esattamente Perché non lo diciamo mai lo, Ovviamente l'ho detto ah, Lo okay. sto ridicendo <ride> lo, Ve lo ricordo anche alla fine d'ora in poi Yay. Esatto Perfetto Tutte le monete stella del deserto Salviamo eh, Perfetto E quindi nella prossima parte Andremo giù Non vado eh, adesso perfetto. Perché così evitiamo la cutscene Quindi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao